Va bene, comunque qui, sto già registrando. Ah, oh, okay. per... oh, aspetta da la camicia <ride> Ciao Vanessa. Ciao, buonasera. Partiamo <ride> allora. Sì, partiamo e... Eh, scusate perché... è partito realmente. No, eh, scusate. Eh, non cioè, bello. non abbiamo neanche una copia del libro qui. Eh, ah, ecco il ragazzo. Era... Cioè, quindi a lui dicono una copia del libro. Va bene. Vai ragazza.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 Uh, sentito, comunque poco conosciuto, quindi anche uh, in qualche modo contrastato. Quindi probabilmente arriviamo sempre un po' in ritardo, nonostante il mondo sia abbastanza, insomma, invece avanti. Poi, mh, paradosso di, in, in generale, penso che è legato anche al fatto che eh, quando le cose così, appunto, diciamo, semplici funzionano, basterebbe semplicemente farle di più, insomma, come è quello uno dei principi della, terapia, della sua soluzione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 L'approccio che descrivete nel libro è molto aderente a quello che hai imparato al brief di Londra. E ho trovato molto interessante nel capitolo di del mcdonald il fatto che lui eh, faccia attenzione all'applicare il modello in maniera diversa a seconda della cultura della provenienza del, del cliente. No? Cito eh, riguardo mh, i complimenti e lui dice i clienti inglesi apprezzano non più di tre complimenti quelli tedeschi e australiani preferiscono un solo complimento alla volta mentre i clienti statunitensi ne accettano molti mi chiedevo se anche voi aveste pensato pur descrivendo un modello molto aderente a quello del brief a delle peculiarità per il cliente italiano allora um, sì e mi nel senso che nella descrizione del modello quello che ci tenevamo a fare per questo libro era essere il più aderenti possibili al modello del brief, non mettere troppo di nostro, per così dire. Um, <coughs> quindi qualche elementino non abbiamo potuto fare a meno ovviamente di metterlo anche perché sarebbe stato scorretto mh, far finta di poterci eliminare completamente da, dall'equazione, dall come se non esistessero gli autori del libro e gli autori dei singoli capitoli. Però eh, quello che poi noi andiamo a fare è fare delle piccole modifiche che vengono da, un nostro, da parte del nostro background formativo, ma in particolare anche dall'esperienza dell'applicazione con la terapia accettata sulla soluzione con um, i pazienti. In Italia capita molto spesso, io credo anche per una questione culturale, la persona che ti arriva e che si aspetta che sei tu, il prete per far vedere la corrispondenza culturale, no? Che ha la possibilità di assolvere dai peccati. Quindi sei tu l'esperto che può permettere di risolvere, che andrà anzi a risolvere il, il problema. Non tutti riescono a accettare l'idea del eh, ti faccio solo domande e facciamo emergere fuori le le, le risposte, le, le, le, le soluzioni e visto che sappiamo che l'alleanza terapeutica è una componente fondamentale della terapia e che una parte dell'alleanza terapeutica è il fatto che ci dessero un accordo tra il cliente e il terapeuta su come deve funzionare la, la terapia allora noi ecco che andiamo ad aggiustare uh, in quel senso alcune cose che magari invece nel modello originale non vengono fatte parlavo una volta con Chris Iveson proprio di questo, del brief un um, po' di Brief, parlavo proprio di questo, cioè del fatto, ma se ti viene un cliente e ti chiede i compiti, tu che fai? E lui mi fece ragionare sul fatto, ma se ti viene un cliente e ti chiede di interpretargli i sogni, tu che fai? Io gli direi, guarda, non è il tipo di lavoro che faccio io, e questo ha senso per me. Nel nostro lavoro, poi Federico ti dice la sua, ma penso che su questo lo facciamo uh, praticamente allo stesso modo, anche perché ci confrontiamo tra noi, Uh, nel nostro lavoro, se il cliente ti chiede la strategia, arriviamo magari anche a dargliela. Se ti chiede un perché, uh, benché noi sa che siamo fuori dal uh, andare a dare etichette di agnosi, o ad avere un'idea normativa di questo è normale, questo è normale, però cerchiamo di dare una risposta, soprattutto per non giocarci l'aspetto di relazione di alleanza terapeutica. Sì, come, come diceva Flavio, quello che ci guida comunque è sempre... Eh, la persona al centro abbiamo anticipato prima, evitando le etichette, e soprattutto eh, ogni abito è fatto su misura, quindi calziamo eh, sulla persona, quindi poi ciascuno di noi ha uno stile che chiaramente può essere differente, però siamo dei puri ma non dei fondamentalisti, no? eh, questo penso sia la, la caratteristica fondamentale, esperti di metodo ma la persona rimane esperta di contenuto. E anche nelle nostre stanze, cioè, poi abbiamo attualmente cioè persone che arrivano da noi. Stamattina mi è capitato un esempio specifico: persone che arrivano da noi, ma che hanno una cultura diversa perché insomma arrivano da, da, da paesi diversi. Quindi è chiaro che dobbiamo appunto modellare l'arbitro in maniera sartoriale anche in base a questo perché eh, l'ironia o l'autorionia che può cogliere una persona, magari della mia stessa lingua, della mia stessa provincia. Io ovvio, ho bisogno in di provincia, insomma, io sono un po' un burino come si dice qui in zona romana, ehm, magari non è quello che, la, che vive nella zona in, di Roma, okay? quindi mh, partire sempre con l'idea di, di cucire su, sulla persona un abito proprio su misura, senza essere, rimanendo puri, aderenti insomma, a quella che è la teoria, non teoria, della teoria centrata sulla soluzione in questo momento, ma eh, non fondamentalisti, altrimenti perdiamo poi la, la relazione umana, questa è la guida. Il modello, il modello è validissimo eh, e ha una potenza incredibile, ma il discorso appena fatto da Federico e me è uh, trans-teorico. Se tu non adatti il modello a chi hai di fronte, qualunque modello esso sia, se non lo adatti, diventi una tentata soluzione disfunzionale. Certo. E quindi, secondo quello che state dicendo, eh, ci possono essere persone a cui per cui il modello di terapia centrata sulla soluzione proprio non, non funziona. E in questo caso come faccio ad accorgermene prima che l'alleanza terapeutica venga minata e quindi la persona non, non si fidi più di me? Ci sono tanti modi. Una cosa che noi stiamo studiando e che porteremo nella, nella scuola ma anche in formazioni e Forse pubblicazioni, questo è troppo presto per dirlo, siamo ancora troppo freschi, comunque aperte anche al pubblico. È tutto um, il, il discorso dei um, de feedback informant treatment, dei trattamenti informati dai feedback. Uh, quindi lo puoi fare in una maniera oggettiva, cioè, oggettiva utilizzando degli strumenti uh, oggettivi, ma già in terapia lo puoi fare tramite feedback. Io. Federico, in terapia, chiediamo costantemente um, assenso a quello che ci stiamo dicendo, questo è l'obiettivo che vuoi raggiungere, uh, la tecnica, l'esercizio, l'esperimento che ci siamo dati um, per te può essere funzionale, pensi che siamo sulla rotta giusta. Questo, non aver mai paura di chiedere. A volte la nostra impressione è che il terapeuta, vestendo i panni dell'esperto, pensa che è lui che deve sapere io le terapie migliori sono quelle in cui è il cliente che fa il lavoro il mio lavoro è solo aiutarlo a fare il lavoro ma per fargli fare a lui il lavoro devo chiedere costantemente dei feedback su come sta andando non la terapia la seduta stessa sì sì condivido pienamente cioè, partendo o ritornando insomma al fatto che la persona è l'esperta di, di contenuto e noi di metodo Qual è, quale migliore fonte per, per comprendere se siamo sulla strada giusta oppure no. Anche perché questo ci permette insomma, di aggiustare il tiro laddove ce ne, fosse, ce ne fosse bisogno. Quindi puri sì, fondamentalisti no, ma anche con l'idea che siamo esseri umani e quindi fallibili rispetto a... Ehm, L'obiettivo non è fare bella figura o, o risultare insomma ehm, qualcosa di innaturale ma anche insomma di, di, di sopra, sopra umano, non è, non è solamente questo. Quindi chiede alla persona se quello fatto, l'esperienza vissuta, ma magari eh, tra una seduta e un'altra, quello che è successo nella seduta stessa sia stato utile, possa essere utile, per, perché no? Quindi la persona sicuramente eh, è cioè poi la vita, ricordiamoci sempre, eh, un'ora dentro lo studio per chi lavora ogni settimana 167 ore fuori, per chi lavora a 15 giorni, ma magari. Io e Flavio ci troviamo, insomma, nei nostri, nei nostri percorsi sono un'ora a 364 so, 320 ore fuori dalla, dallo studio, quindi la vita rimane la vera insegnante e la persona è quella che, che è protagonista di quel processo. Certo, quindi totale fiducia, che, totale fiducia in quello che porta la persona. Ok, parliamo delle vostre formazioni, perché voi la terapia breve centrata sulla soluzione la. La insegnate sia nella scuola di specializzazione Istituto ICNOS sia a, a terapeuti, professionisti esterni. E, ad esempio, la terapia a seduta singola la insegnate anche a terapeuti che hanno già una, un modello proprio di fare psicoterapia, perché non essendo un, un modello di psicoterapia è adattabile. A, a qualsiasi epistemologia la persona abbia alle spalle e ritenete che anche la terapia breve centrata sulla soluzione che ha comunque un'epistemologia costruttivista possa essere integrata da terapeuti che già hanno un bagaglio di eh, formazione magari epistemologicamente diverso? Allora mettiamo mettiamola chiariamo un po' un pochino meglio. Eh, la terapia sola singola non ha una teoria forte dietro, um, non ha neanche quasi una teoria, benché non sia possibile non avere una teoria, quindi non è stata legittimata alcuna teoria, tanto che ne esistono tante varianti di questo metodo. E non ha quindi neanche un'epistemologia definita alle spalle, ma ricordiamoci che Gregory Bateson è colui che disse, non puoi non avere un'epistemologia, puoi, pu puoi solo non sapere di averne una, puoi solo non sapere eh, qual è l'epistemologia che stai seguendo, perché l'epistemologia è il modo in cui noi conosciamo il mondo, in particolare attraverso eh, i metodi della scienza. Um, quindi questo discorso in parte è valido anche per la terapia, la sua singola, il discorso che facciamo sulla terapia centrata sulla soluzione, è che avendo un'epistemologia costruttivista, soprattutto costruzionista, che eh, è importante dirlo perché non è identica a quella costruttivista, eh, no, non si adatta a qualunque tipo di eh, formamentis, più che di approccio. Questo perché tu sai che noi promuoviamo un approccio multiteorico, che significa avere la capacità di passare da eh, diversi... Eh, modalità, anche diversi punti di vista. Certo che l'epistemologia eh, è qualcosa di molto forte, è come tu percepisci la realtà, come tu credi che le cose funzionino nel mondo, ok? Prima ancora di pensare a come avviene il cambiamento, ok? Che può essere incluso nell'epistemologia, ma che già eh, generalmente attinge a livello della, della teoria. Eh, se tu hai una visione del mondo, in un certo modo, e soprattutto se hai una rigidità nell'approcciare a questa visione del mondo, è difficile spostarsi su, su altri. C'è cioè, da dire una cosa, il costruttivismo, benché già negli anni 70-80 la terapia strategica eh, se, e la terapia solution focus se ne siano eh, fortemente appropriate, più o meno negli stessi anni, eh, forse con una leggera, un leggero delay, una leggera differenza eh, in altri approcci, ha cominciato a diffondersi le sue idee nella terapia cognitiva avevamo Vittorio Guidano che comunque è stata una, una, una star a livello internazionale con una forma differente di costruttivismo rispetto a quello che, che conosciamo noi da strategici però sempre con delle idee in comune oppure um, c'è stato anche uh, più di recente, comunque già parliamo di qualche decade uh, Psicodinamici hanno fatto loro questo tipo di modalità, quindi non credo che sia qualcosa di ormai da considerare lontano dalla forma mente di, di tanti terapeuti. Quindi... Penso che l'unico rischio sia quello di trovarsi di fronte a qualcuno che mh, abbia una rigidità in generale nel modo di pensare la terapia. A nostro parere la terapia, lo diciamo anche nell'introduzione, la terapia, la teoria, deve ancora essere considerata uno strumento, come una forchetta. Va bene per un sacco di cose, ma se ti trovi di fronte il brodo con la forchetta non vai da nessuna parte. Divido vedo pienamente, poi rispetto a una cosa che abbiamo notato soprattutto all'inizio rispetto a la Singola, prima insomma, che quella la terapia breve centrata sulla soluzione, è che rispetto alle formazioni che, che rodevamo, insomma, che le persone che però venivano da percorsi non troppo già specialistici o specifici chiaramente erano molto più eh, aperti e disposti e disponibili no? all'apprendimento e quindi anche a, a superare il concetto della il termine dell'eresia della persona singola, quindi della, del fatto che fosse una cosa assolutamente improbabile e impensabile. quindi condivido quello che dice Flavio, nel senso che eh, se non c'è fondamentalismo nel nostro operare, probabilmente potremmo avvicinarci. Ricordando sempre che poi è evidente: non possiamo, Flavio dice questo accostamento alimentare, non possiamo mischiare le cozze col gelato alla fragola, no? E quindi certamente, cioè, poi non è, se io scelgo un percorso che ha una, anche una epistemologia, Ehm, tra virgolette ehm, forte, dominante imperante eh, che quindi non permette contaminazioni e allora chiaramente manterrò, manterrò quella anche se poi insomma nel panorama generale ho visto orientamenti insomma che erano abbastanza diciamo quadrati, fondamentalisti nel tempo in qualche modo ammorbidirsi ho visto la pandemia sdoganare la, la terapia online insomma ho visto, ho visto, ho visto quindi beh, nel senso per, perché no Quante domande posso farvi ancora? Io ho ancora un po' di tempo Abbiamo ancora un po' di tempo, allora riguardo. Dire, allora... Scusa, posso dire a, tutti, a, a tutte le persone che poi vedranno, che stanno vedendo in questo momento, che vedranno sì, adesso vi diventerò viola. Sono, 13 domande, ma delle domande così belle, Vanessa. Che era... non ce le siamo preparate, però ci ha fatto vedere la lista. Ma erano così belle che è un peccato. Solo che ho detto a Vanessa: abbiamo 30 minuti super giù. 13 domande vuol dire. Un minuto a testa. Uh, aspetta, aspetta che chiamo la pizzeria se tarda nella consegna. <ride> <no? ride> Comunque ne ho piccate dentro qualcuna in più. Brava, fantastico. <ride> Parlando delle abilità che deve avere il terapeuta centrato sulla soluzione, ehm, questo tipo di terapia nasce con eh, molte influenze per quanto riguarda l'MRI e Milton Erickson di, che facevano del linguaggio ipnotico e suggestivo dei loro pilastri.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 ho fatto una formazione insomma, che appunto è partita dalla da, da, da strategica, poi si è insomma, evoluta rispetto al discorso delle tre brevi e via discorrendo. Quindi nelle mie sessioni ho sempre utilizzato in qualche modo i principi eh, che insomma, Erickson definiva l'organizzazione, piuttosto che insomma, eh, nella programmazione linguistica qualcuno un sistema ricalco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche un po' di ipnosi conversazionale, no? Quindi la suggestione... Quindi evidentemente quando ho praticato, insomma, sia che la terapia e la centralizzazione, non è che ho modificato questo, questo mio uh, modus operandi, questo mio atteggiamento e quindi mi, mi funziona, ma ha funzionato, non perché funzioni io, ma probabilmente, anzi sicuramente perché quella cosa uh, funziona, quella cosa che mettiamo in campo, però non è così um, necessario. Ok, quindi rispetto a, se dovessimo dire la terapia strategica richiede nel primo stadio del trattamento un linguaggio necessariamente evocativo e suggestivo questo nella terapia breve sulla soluzione, non, non, non è necessariamente così ripeto se qua nel mio stile questo c'è e lo utilizzo anche rispetto alla formazione magari qualcuno è formato in ipnosi ericksoniana qualcun altro ha altre formazioni e quindi utilizza la comunicazione non verbale come canale ulteriore per perché no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 la comunicazione suggestiva, la comunicazione evocativa, delle metafore, un certo tono di voce piuttosto che un altro. Strettamente al brief queste cose non, non le usano, quantomeno non le insegnano, e nelle terapie loro che io ho visto effettivamente non ci sono. Noi ne abbiamo parlato anche nel libro, perché ci, ci è sembrato che effettivamente...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 l'incipiente della metodologia di terapia questo da sempre insomma quando ho iniziato era, è sempre stata la frase qual buon vento ti porta no? e, e questo cioè, era, era già sul, sul focus nel senso che non era qual è il problema per cui sei qui e quindi probabilmente cioè, già era qualcosa che dentro di me insomma, veramente nella, andava, era, andava in qualche modo fiorendo e questo fa sicuramente la differenza perché anche nell'aspetto nell pandemico la, la scelta di eh, sottolineare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 Subito rivisitabili, no? l'esposizione di diciamo, prima a Flavio, anzi, paradossalmente, proprio la possibilità di far costruire il frutto desiderato si può fare anche senza toccarlo con mano, in qualche mm -hmm. modo. No? Quindi, è sicuramente un'altra occasione. Che questo, questo un'opportunità che possiamo sicuramente cogliere da questo modo di fare terapia. Molto bene. Io potrei aver finito le domande, potresti averlo no, qualcuno? Fai... Io avrei finito potresti... qui. <ride> Ragazzi, siamo Ti stati... ringrazio tantissimo. Sì, sono stata bravissima. Eh, eh. risposte super interessanti. Grazie a te per la disponibilità. E... Ci vediamo online. Ci vediamo online. Per un po' online. A presto. A presto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.